Il mondo è pieno di significato, grazie al fatto che noi lo stiamo sognando. Buongiorno a tutti carissimi amici e ben ritrovati nel mio canale YouTube. Siamo nel fine settimana, quindi questo video sarà dedicato a mh, conversazione su argomenti, mi auguro, interessanti, eh, un po' così a tu per tu, nel senso che parleremo in un modo più libero, più tranquillo, eh, in accordo comunque con quello che è la mia esperienza nel campo esoterico, magico, cabalistico, eh, eccetera. Quindi quest'oggi vorrei parlare un po' assieme a voi riguardo ai sogni. È una cosa che mi avete chiesto, e vi ringrazio anche per scrivermi perché siete parecchi, ma oggi finalmente possiamo iniziare a parlarne. Dico iniziare perché molto probabilmente farò anche altri video riguardo ai sogni, sogni lucidi, viaggi astrali, tutte queste cose eh, di cui comunque fortunatamente oggi si inizia no? a parlare, a parlare solo che di queste cose se ne parla fin dai tempi dei tempi, non è una cosa recente, no? Allora, ascoltatemi, se volete iniziare a comprendere, a, a comprendere qualcosa sui sogni e quindi piano piano a penetrare il mistero dei viaggi dell'anima, perché questo per gli antichi è un sogno, il viaggio dell'anima, si deve prima di tutto realizzare che anche adesso, guardatevi un po' intorno nella stanza, anche adesso stiamo sognando. Questo non è da vedere solo in una maniera filosofica oppure in una maniera diciamo, astratta, no? Del tipo, eh sì, lo dicono tutti, un giorno lo realizzerò. No, seguitemi e realizzatelo subito. Se usate l'intelligenza e la applicate un po' alla percezione, vi accorgerete che il mondo non è fatto veramente di oggetti. No, il mondo è fatto di significati. È fatto di parole, quindi vorrei, come dire, incoraggiarvi a vedere l'aspetto del sogno adesso perché c'è un motivo, se noi vogliamo parlare dei sogni dobbiamo partire, siccome siamo nello stato chiamato di veglia, dobbiamo partire da qui e da qui si può iniziare a individuare i vari passaggi. È inutile che adesso partiamo subito a dire ti svegli nel sogno e... Prima ti ci devi svegliare nel sogno. <ride> cioè, non so se mi sono spiegato. Si fa sempre così l'indagine ermetica. Si usa l'ermete, però si parte da dove siamo. Perché là dove siamo possiamo avere corrispondenza empirica immediata pratica di quel che stiamo dicendo, là dove non siamo, tipo settima dimensione, tredicesima dimensione, angeli della trentacinquesima dimensione, a che ci serve veramente? A cosa? A niente? Mm? Dov'è che siamo? Siamo in un mondo fatto di sogno. Ma perché vi dico questo? E continuo a ribadirvi che non è affatto una affermazione astratta. Vedete? Ora, per spiegarvelo, mi viene in mente adesso quel programma televisivo, non so se qualcuno di voi l'ha visto a volte. Che c'è adesso, sulla Rai, mi sembra, ed è quello di riconoscere i volti, cioè c'è ci so un per una persona nel mezzo, poi ci sono altri 6-7 persone, e tu devi riconoscere. Il mestiere di questa persona, per esempio. Quindi devi capire così: soltanto vedendo la persona che sta zitta, non può parlare. Il concorrente deve capire che mestiere fa. Poi ci sono altre cose, tipo devi capire quale grado di parentela c'è, se sono qual è il fratello, no? Però mettiamo anche questo del mestiere. Io l'ho visto a volte questo programma, qualche volta, ma è bastato. Adesso mi è venuto in mente di dirvi questo. Allora. Perché ci hanno fatto un intero programma televisivo che sta andando anche bene e tra l'altro vincono pochissimi, perché poi che, te che indovini tutti i mestieri è difficile. Perché in effetti, così, guardando una persona, non è nel tuo sogno l'informazione su che cosa sta facendo lui. Tu non stai, non riesci a sognare cosa lui sta facendo. Mi iniziate a seguire. Mentre invece, pensate alla sua vita. Cosa lui fa, il suo lavoro, è presente ogni giorno, è presente in ogni ambito, è presente in tutte le persone familiari che lo circondano, tutti nella, nella sua famiglia sanno cosa fa. È un sogno diverso. Ma per andare ancora più a fondo, prendiamo un qualsiasi oggetto. Per esempio, guardate, questo. Se io questo oggetto qui, che può essere, sembra reale, no? Uno dice questo è vero, è reale. Sì, però se io questo oggetto lo do, per esempio, al mio cane, lui non ha idea di che cosa sia. Quindi dovete capire una cosa fisica e scientifica, non una cosa astratta e filosofica. La cosa fisica e scientifica è che noi percepiamo grazie a alla risposta del sistema nervoso. Se non ci fosse questa, chiamiamola interazione, con quello che si percepisce, noi non ci capiremmo niente proprio, siamo nel completo oblio di quello che abbiamo davanti agli occhi. Quindi, per esempio, se io vi faccio vedere questo, lo vedete che non è un oggetto? Può esserci anche l'oggetto, ma a voi non vi interessa l'oggetto. Lo vedete che già state pensando è un accendino, fa il fuoco, eh, brucia, ci posso accendere, no? Non so nemmeno che funziona. Qualcosa fa. Ci posso accendere le, le cose? Mm? Comunque, mi capite? Questo è il sogno di cui vi sto parlando. Ogni oggetto che voi vedete non è un oggetto morto, inanimato, messo lì, è tutto coperto dal mantello del vostro sognare la vostra vita. Ed ecco che se io ho dei piatti che mi ricordano il mio matrimonio, quando metto uno di quei piatti sul tavolo non è un piatto anonimo, ma è un piatto in ricordo del nostro matrimonio. E poi arriva il marito che neanche se lo ricorda e, e, e la moglie gli deve spiegare che quello è il piatto del loro matrimonio. Ma capite che questo vale per tutto? La famiglia. Voi avete dei figli, oppure avete una compagna, un compagno. Quando la guardate non è una persona anonima, sconosciuta e... Um... Sì, hanno sconosciuta, cioè non è un estraneo, ma ogni volta è la vostra compagna, il vostro compagno, i vostri figli. In mezzo a 100 bambini i vostri figli non sono come gli altri, sono speciali, sono super eh, particolari, tanto che eh, una mamma è pronta spesso a morire. Se deve salvare la vita ai propri figli, si ucciderebbe pur di salvare la vita. Quindi quello che io voglio dire è che se voi notate tutto quello che compone il vostro mondo, ma qui, eh, stiamo parlando di qua, tutto quello che compone il vostro mondo, il nostro mondo, no, ovviamente, in realtà lo stiamo sognando, cioè oltre all'oggetto fisico proprio inanimato di tutto quanto, vi è tutta una coltre che è la maggioranza, no? delle cose per cui, per esempio, anche a scuola, no, quella è la mia penna, quello è eh, il libro di storia, quello è, mi, mi capite, il mondo è pieno di significato grazie al fatto che noi lo stiamo sognando. Altrimenti tutto sarebbe anonimo e completamente eh, piatto, diremmo. Ma in realtà, con quelli tra voi che riescono a seguirmi veramente, vorrei andare fino in fondo, spiegandovi che senza questa coltre di sogno nel mondo, che ha un nome questa cosa, che si chiamano parole, quindi senza noi che... In qualche modo continuamente descriviamo il mondo, ma vi faccio un ultimo esempio, la, la casa vostra vi sembra la stessa cosa di casa degli altri? Sì? Allora andate in casa degli altri, così, del primo che trovate, e entrate e fatevi da mangiare, eccetera. Penso che chiamano la polizia, vi trovate un attimo uh, a un colloquio spiacevole. Andate, andate in qualsiasi cancello, entrate e vi fate da mangiare, dalla cucina, ci sarà una cucina, è bello vedere questo, si vede soprattutto la sera, quando le luci no, sono un po' più basse, c'è il buio, e quindi anche le vedi che c'è del silenzio, no? E vedi tutte le case, una accanto all'altra, nel silenzio, nel buio, no? E quelli sono tanti piccoli mondi di ogni persona. Praticamente tu non puoi, tu hai una casa, ma non è che puoi andare in una casa così, di uno sconosciuto, prendi e entri, ma addirittura se tu suoni il campanello neanche ti aprono. Chi sei? Ti dicono che vuoi? <ride> Giusto? Non date per scontato questo, perché è la base di tutta la vostra percezione. La, la base del mondo si regge su quello che noi descriviamo del mondo. Guardatevi intorno, il mondo non è anonimo. Ci sono dei riferimenti. Questo è mio. Ah, questo è quello dell'altro giorno. Ah, questa è una cosa che ho fatto anche tre anni fa. Ah, questa... tutto, qua, tutto questo non è intrinseco nella materia inanimata dell'oggetto, perché anche le persone sono fatte di materia inanimata, anche gli animali, anche le piante. Tutto è fatto di una materia sconosciuta e che non ha assolutamente impressione. Ma noi, grazie a questa materia, sogniamo la realtà. E senza sognare la realtà, il mondo che conosciamo cade completamente. Questo è ciò che accade, che succede, quando riusciamo a raggiungere veramente quello che viene chiamato il silenzio, ma è un silenzio completo e totale, non solo dal pensiero, ma è proprio il silenzio del... quello che a volte viene chiamato il nero, più nero del nero, cioè è proprio quel silenzio... Anche di percezione, proprio. non è, è anche silenziata la, la percezione. Quando voi raggiungete questo silenzio, io lo chiamerei silenzio totale. Allora, raggiungendo il silenzio della totalità, il mondo non esiste più. Perché? Perché era un sogno. Ma questo, naturalmente, è, è un argomento più avanzato. Però vi volevo dire che anche nella pratica è così. Se tu raggiungessi veramente il silenzio interiore completo e lo sostieni per un piccolo periodo di tempo, e si parla di minuti, non di giorni, e riesci davvero a sostenerlo, tu hai compiuto quella che in altri linguaggi si chiama l'opera al nero. Se volete un dato in più, sono sufficienti 20 minuti di questo silenzio totale assoluto per realizzare totalmente l'opera al nero. Perché esci dal sogno? Ok, quelli che chiamano il risveglio è questo. Ecco perché vi posso dire, ci arrivate anche voi se ci ragionate, ma ve lo posso dire anche con più certezza, che tutto il mondo è sostenuto dalle parole che, de, non parole per forza dalla bocca, eh, ma interiori che continuamente noi sosteniamo e se vi guardate intorno non ci sono oggetti anonimi Eccetera, eccetera. Per esempio, questo qua io lo chiamo accendino. In questo portacandele qua, vedete, è un piccolo portacandele. Qui c'è nell'alfabeto con le parole proprio, c'è scritto durezza perché è di vetro, c'è scritto durezza, c'è scritto fresco perché non è bollente, è fresco, c'è scritto tondo, c'è scritto 3D, c'è scritto, appunto, duro, ma non come un ferro, perché se faccio così lo rompo. C'è scritto trasparente, lo vedete che c'è scritto? C'è scritto trasparente, c'è scritto porta qualcosa, e poi arrivano le immagini. Ci posso mettere una candela, ci posso mettere un po' di olio, ci posso mettere un po' di acqua, ci posso mettere un po' di... ma nella sua essenza inconoscibile, questo non è niente di tutto ciò, è proprio... Così, cioè, questo non è nulla, però tutto il sogno che io gli... E infatti, perché vi dico questo? Non è astratto. Se questo lo fate vedere, per esempio, a una cavalletta, tutte queste cose che io vi ho detto che tutti eravamo d'accordo, no? Dici, come è sogno? È così, è cos'è? Come non Una cavalletta, neanche si accorge che questo c'è. Lo metto qua, in terra, e questa passa, ti, ti, ti, ti, ti, basta. Quindi è vero o no che la voi sognate queste cose? La materia inconoscibile, chiamata dai saggi la prima materia, viene dall eh, dalla volontà dell'uomo sostenuta, plasmata, affinché appunto l'uomo riesca a fare un sogno, a sognare un mondo, quello che viviamo tutti i giorni. Nel momento in cui questo mondo viene meno, tutto sparisce. E qui andiamo in un secondo aspetto molto importante, se vogliamo parlare dei sogni. Chi sei veramente tu? Dopo quello che abbiamo detto in questi primi minuti, è ovvio che tu non sei un corpo fisico. E tra poco vi spiego perché è ovvio. Tu sei, semmai, una coscienza. E cioè la capacità di essere presente a qualcosa. Ma non sei un qualcosa mi ripeto, sei la capacità di essere presente a qualcosa, ma non sei nessuna di questi qualcosa. Allora, il corpo fisico nella nostra vita, fino a quando non si muore, dalla nascita inizia ad attrarre anima, piano piano, necessaria affinché si manifesti una coscienza e la coscienza rimane intrappolata, tra virgolette, nel corpo fisico. Quindi ecco perché voi credete di essere un corpo fisico, perché tutto il giorno state, diciamo, dentro al corpo fisico, ma è solo una decisione della coscienza che voi siete. Infatti, per esempio, ci sono anche delle tecniche un po' particolari in cui si fa lo spostamento di coscienza. Cioè, la coscienza, per esempio, si può fare con un sasso, oppure addirittura si può fare con un'altra persona. Però non lo fate perché altrimenti... cioè, bisogna sapere come si fa. Però, per esempio, anche con un sasso, questo lo potete provare, eh, potete entrare in contatto con il sasso, io, te, te, io, io, nel senso che siamo la stessa cosa, e poi chiudendo gli occhi da quassù, per esempio, fate il travaso della coscienza dentro al sasso, sempre di più, sempre di più, sempre di più, fino a quando praticamente non vi accorgerete che siete il sasso. Dopodiché, mi raccomando, se voi fate queste prove per sviluppare la vostra percezione, dovete fare anche dopo l'inverso, cioè quando siete pronti, avete percepito tutto quello che vi è arrivato in questo piccolo esercizio, può durare 10 minuti, lo potete fare anche tra la natura. Allora, dopo ritornate sempre da quassù, dentro al corpo fisico, completamente, ok? Non rimanete col pezzetto in giro, perché comunque può creare delle dispersioni di energie. Va bene? La coscienza è assolutamente uh, spostabile, mobile. E si identifica con la forma in cui tu la sposti. Ed è importante la coscienza, perché laddove te non ti accorgi di esserci, c'è poco da dire eh, non ne stai avendo esperienza. Quindi, al di là di questo esercizio che vi potrà sembrare astruso, vi potrà sembrare strano, difficile, ma pensate un po' a che cosa accade ogni notte. Ogni notte accade esattamente... Allora, rieccomi, scusate, era, eh, mi era suonato il telefono. Allora, ogni notte, cosa succede? L'avete mai visto il corpo di una persona mentre dorme? L'avete mai visto? Sembra morto succede questo, diciamo il corpo fisico rimane lì, cioè non è che succede qualcosa a quel corpo fisico lì, ma succede tantissimo alla coscienza. La coscienza si sposta nei piani più sottili della realtà ed ecco che tu non sogni più qui, cioè non sogni più Malkut, ma inizi a spostarti verso gli Esod, verso i mondi lunari e infatti noi durante la notte siamo inconscienti del corpo fisico, cioè andiamo nei sogni, quindi andiamo con un altro corpo, che è il corpo dei sogni, sognando un altro mondo fatto di immagini prevalentemente e in questi altri mondi noi addirittura, generalmente così, non abbiamo nemmeno il ricordo che siamo un corpo fisico lì sul letto addormentato. Perché questo? Perché non c'è connessione tra voi di giorno e voi di notte. Se questa connessione non c'è, il voi di notte non si ricorderà niente del voi di giorno. E il voi di giorno non si ricorderà dei sogni, o almeno se ne ricorderà pochi, pochissimi. Ed ecco la vera frattura tra voi stessi e voi stessi, il non ricordare, il non ricordarvi chi siete e quindi durante la notte si div diventiamo dimentichi di noi stessi. Questo è solo l'inizio, cioè è solo la punta dell'iceberg riguardo all'argomento dei sogni e riguardo all'argomento um, della coscienza che può spostarsi. Perché la coscienza si sposta anche quando siamo svegli. Ormai di questo parliamo in questo video, del sognare da svegli, adesso, in modo che voi possiate capirmi e possiate iniziare a fare le vostre indagini, le vostre cose qui. Non solo di notte quando si va a dormire, ma partendo da qui. Visto che siamo un attimo coagulati, c'è la possibilità di partire in qualche maniera. E vi dicevo, per fate, facciamo l'esempio, no? Di quando qualcuno vi parla di una cosa e voi vi vengono le immagini di quello che sta dicendo. Addirittura se è un'esperienza condivisa vi vengono i ricordi di quello che sta dicendo. Vi vengono... Um, oppure vi vengono le idee su progetti futuri. Su... Quindi questo cosa è? Non è un sognare. Oppure addirittura se uno vi dice, che ne so, lo sai che ieri sono cascato dalle scale, voi vi immaginate anche che quello è cascato dalle scale. Quindi non è, risiamo al solito discorso. Il fatto che la persona vi dice, ieri sono cascato dalle scale, per voi non è una prima materia, cioè non è un'informazione anonima, fredda, monotona. È creazione di un sogno. Mi capite? È uguale. Quando qualcuno vi dice e dove avviene questa creazione del sogno? Per esempio, se io ti parlo di unicorni, eccetera, no? Dove avviene? Te, te, te, hai creato l'unicorno, di sicuro, ma non che c'è l'unicorno nella stanza. Avviene nei piani più sottili della realtà, con il tuo corpo di sogno. Lo stesso che durante la notte si stacca quasi del tutto, non del tutto perché sennò moriresti, ma si stacca quasi del tutto dal corpo fisico per vivere completamente la vita nei mondi onirici e poi a un certo momento raggiungere gli stadi più alti dell'astrale affinché l'anima possa ricaricarsi, rigenerarsi e prendere anche ispirazione divina e insegnamento. Questo lo vedremo in un altro video in cui parliamo del sognare di notte. Terminiamo questi argomenti sul sognare di giorno, sognare da svegli, perché è un argomento vasto, ma se iniziate a capirlo bene, le vostre indagini, le vostre ricerche iniziano a essere molto molto reali abbiamo detto che noi continuamente su tutto quello che accade, addirittura su quello che uno ti parla, noi sogniamo una realtà, sogniamo un mondo. E questo si vede bene sia se, appunto, vi immaginate esseri che non sono umani, per esempio una cavalletta, una formica, un elefante, una... immaginate altri esseri, già capite che in effetti quel che vedete voi è una cosa che la vedete perché la vedete voi, ma non è che tutti nell'universo nella galassia la vedrebbero a quella maniera lì. Quindi è una cosa percettiva, ma è anche proprio una cosa creativa. Se io vi parlo di una scena, per esempio, una pasta al pomodoro, fumante, buona, con un profumo fresco che mi ricorda quando ero bambino e la mia nonna me la cucinava eh, ogni venerdì, le parole che io vi ho detto, voi ci avete fatto qualcosa con queste parole. Mi capite? Mi riuscite a capire? Il vostro corpo sensibile ci ha fatto qualche lavoro con queste parole, tanto che vi siete immaginati, la nonna vi siete immaginati la pasta al pomodoro e addirittura alcuni si possono essere immaginati il profumo. Questo atto di sognare, che quindi avviene anche di giorno, noi lo applichiamo su tutto, anche sulle persone, tanto che se, se tu vai, che ne so, in una città o in un aeroporto vedi le persone, che te ne frega, ma quando vedi... Eh, proprio il tuo figlio, che sei un attimo allontanato, subito lo rincorre e gli dici vieni qua. Questo fa parte del tuo sognare la tua vita, del tuo sognare la tua realtà. E colui che fa questo processo, cioè di sognare, capito? Io sogno di essere in un corpo fisico, e sogno non solo le mie situazioni di vita ma sogno anche le forme in cui mi si presentano. Comunque questo processo del sognare quindi la tua vita ogni giorno, quando chiudiamo gli occhi e la coscienza si sposta di piano, avviene lo stesso identico concetto, però quello lo chiamiamo il sognare di notte, ok? Ma la cosa, diciamo, che se siete riusciti a comprendere un po' questo mio video, la cosa importante da realizzare è che il sognare rimane esattamente lo stesso. Noi, fino a quando non ci svegliamo, si sogna di notte così come si sogna di giorno. E naturalmente il metodo più reale per svegliarsi dal sogno, quindi per svegliarsi dal sognare, è esattamente incominciare ad accorgersene. E intendo non filosoficamente, non astrattamente, ma iniziando con le vostre mani a toccare le cose. Toccate il tavolo, toccate gli oggetti, capite quel che vi sto dicendo, capite come funziona e vedrete che quando siete su quel letto di notte, vi state addormentando e di giorno avete lavorato come vi sto dicendo, appena arriva l'incanto del sogno voi potreste aver accumulato energia necessaria e sufficiente per non farvi più prendere da quell'incanto perché liberandovi dalle catene dell'incanto di giorno automaticamente quando di notte avviene la coscienza no? si sposta nel, nei mondi dei sogni e quindi c'è un travaso tra due vasi il corpo fisico e il corpo dei sogni e la coscienza è come se fium, si riversa, no? Lì se iniziate ogni giorno a lavorare su questo che vi sto dicendo, è il modo più diretto per non subire l'incanto del dormire. Perché uno può tranquillamente sognare, ma non è detto che rimanga vittima di quello che sogna, non è detto che tutto il tram, tram che sta sognando gli debba per forza togliere energia vitale, togliere potere. Un sogno fatto in questa maniera, infatti, cosciente, consapevole, sveglio, portando il sole del mezzogiorno durante la mezzanotte, trasformerà i tuoi sogni in sogni di assoluto potere.